Ciao a tutti! Oggi prepareremo i bignè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, farina di tipo 00, burro morbido, uova, vanillina, sale e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. lo zucchero, il burro, la vanillina e il sale. Facciamo cuocere 10 minuti 100 gradi, velocità 2, aggiungiamo la farina, azioniamo il bimbi per un minuto, a velocità 3 a questo punto azioniamo di nuovo il bimbi per 30 secondi sempre a velocità 3 Lasciamo raffreddare all'interno del boccale per 20 minuti circa, senza il coperchio. Trascorso il tempo, chiudiamo il boccale con il coperchio, azioniamo il bimbi senza impostare il tempo a velocità 4 e dal foro del coperchio aggiungiamo uno per volta le uova. A questo punto fermiamo il bimby e lo azioniamo per 30 secondi, sempre a velocità 4. Il composto è pronto. Trasferiamoli in una sacca a poche e formiamo i bignè. Abbiamo trasferito l'impasto in una sacca a poche, adesso andremo a formare i bignè. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20 minuti circa. Terminata la cottura, aprire leggermente lo sportello e lasciare raffreddare per 15 minuti all'interno del forno. I bignè sono pronti, serviamoli. I bignè possono essere farciti con mousse salate o creme dolci. Grazie e alla prossima ricetta!